ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo preannunciata un'interessantissima intervista che abbiamo la possibilità di realizzare grazie al nostro ospite d'eccezione, il professor Riccaboni il professor Angelo Riccaboni in qualità questa mattina di presidente della rete SDSN eh, Mediterranean, adesso spiegheremo anche per bene insomma che cos'è. Intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a me ascoltatori. buongiorno. Devo dire ben trovato perché c'eravamo già insomma trovati a parlare più o meno di questi argomenti, oggi parliamo di una bella iniziativa che è una scuola di alta formazione sui temi della sostenibilità che si svolgerà proprio qua da noi a Siena dal 10 al 21 di settembre. Allora ho detto questo acronimo un po' difficile SDSN sta per sustainable Development, giusto la pronuncia Solution Network e eh, insomma, ovviamente parliamo di sostenibilità eh, insieme a questo progetto di cui magari parleremo insieme al professore c'è anche la Summer School che è una, so, si colloca perfettamente in questo diciamo in quest'ottica di sostenibilità. Eh, ecco, di cosa parliamo, professore? Entriamo proprio nel dettaglio e spieghiamo in cosa consiste questa iniziativa. Quindi, innanzitutto il contesto, il contesto è quello dell'implementazione di quella che viene chiamata l'Agenda 2030. Mm -hmm. Cos'è l'Agenda 2030? Nel 2015 sono successe le cose uniche. Il Papa ha detto che bisogna impegnarsi tutti per salvare l'ambiente. Ciclica, la dotosi, e poi a settembre il 25 settembre i leader di 193 paesi quindi tutti i paesi del mondo hanno deciso di condividere un'agenda cioè delle cose da fare degli obiettivi nei prossimi anni sì, fino al 2030 per esatto. far sì che il pianeta diventi più sostenibile e che le nostre società diventino più inclusive partendo dall'eliminazione totale della povertà questa è una cosa unica che purtroppo non tutti forse ne sono consapevoli ma eh, tutti i leader del mondo si sono impegnati in questa agenda. Poi da lì a pochi mesi ci fu anche l'accordo di Parigi, che riguarda invece l'impegno di nuovo di tutti i paesi del mondo a ridurre l'innalzamento delle temperature. Questa cosa del 2015 è qualcosa di speciale, ha, portato, ha comportato due anni di lavoro, tre anni di lavoro in tutte le diplomazie del mondo e l'umanità ha fatto questo grande passo avanti. Io ho avuto il grande onore di essere presente nel momento in cui è stata adottata questa questa agenda ero all'Assemblea delle Nazioni Unite e sembrava che fosse ovviamente una cosa bellissima, eh, sì. che tutti uscendo per New York si sarebbero abbracciati e avremmo avuto un mondo più bello. Si respirava un'aria di, di grande rivoluzione positiva, no? Fantastico. Shakira canta Imagine di John Lennon, quindi lì eh, eh, eh, mancavano eh, eh. solamente gli accendini e c'era tutto. <ride> Poi esci dalle da, da Nazioni Unite, ovviamente il mondo era quello. La realtà, quello, insomma, è ci diverso. mette un po' no? anche, a, anche a seguire queste direttive. Esatto. Quindi l'obiettivo era attuare questa agenda. Mm. SDSN è un network di scienziati, ricercatori, politici, industriali a livello globale, guidato da un leader che si chiama Jeffrey Sachs, persona riconosciuta a livello globale su questi argomenti per mettere in atto soluzioni per attuare questa agenda. Esatto, eh, tra l'altro abbiamo mm, noi parlato del professor Riccaboni che è il presidente della rete ma c'è anche eh, il coordinatore insieme a Enrico Giovannini, portavoce proprio di ASVIS che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, era giusto citare anche lui. Eh. Professore, quali sono nello specifico, proprio nel dettaglio, nello specifico gli obiettivi di questo sviluppo sostenibile che sono stati promossi dall'ONU? Allora, magari qualcuno, sì, no, sono 17, eh. gli obiettivi riguardano sia la parte sociale, quindi società più inclusive, maggiore attenzione al bilanciamento di genere, eh, lavori dignitosi, quindi tutta la parte sociale è importante, poi eh, c'è la sì. parte naturalmente più di tipo ambientale, quindi preservazione della biodiversità, eh, attenzione a tutta la parte legata all'impinamento sulla terra, quella negli In, oceani, che è un tema certo. molto, molto importante riscaldamento globale, quindi diciamo un'agenda veramente molto ampia, ma il fatto che tutti siano impegnati su questo, anche se in questo Paese magari non sembra che ci sia questo grande sforzo sono dei paesi che sono molto impegnati certo. su questi argomenti certo e in questo insomma, dobbiamo dire anche l'Italia fa la sua certo. eh, bella parte eh, torniamo in, alla, un po' alla sum, Siena Summer School perché l'educazione e la m, formazione hanno un ruolo importantissimo nell'attuazione proprio di questo eh, sviluppo sostenibile cioè sono tematiche che bisogna imparare da, da giovani esatto, allora è chiaro che, ripeto, è un'agenda molto impegnativa molto ricca insomma molto ricca, quindi quello che abbiamo imparato subito dopo appunto sono già passati tre anni è che occorre anche focalizzarsi cioè se tutti andiamo dietro a tutto non ce la facciamo esatto. questa è la prima lezione la seconda lezione dobbiamo lavorare insieme quindi partnership senza partnership è impossibile terza lezione tutti possono dare un contributo non solamente le, le, le ONLUS, le ONG ma anche per esempio le imprese naturalmente i policy makers, quindi la politica ma tutti i singoli cittadini. Esatto. Questo è fondamentale, questo è un movimento ha bisogno di un grande contributo dal basso. Se non Questo parte da, dall'individuo in prima persona non si fa nulla, si perché fa poi abbiamo un po' la tendenza, e forse divago un po', ad accusare, ad additare, a dire sempre è colpa di qualcun, di qualcun, altro. qualcun altro, invece assumersi la responsabilità insomma, della propria vita e anche dei piccoli gesti quotidiani che possono davvero a livello globale cambiare la situazione, perché poi si sente ancora in giro dire che eh, non sono falsi allarmi quelli dell'ambiente, ma possiamo, visto che ho lei in diretta, approfitterei, professore, possiamo dire che ha basi scientifiche questa, questa cosa, quindi no, non sono fantasie, insomma. Guarda, io, tutte le volte ci sono questi incontri, appunto in questi io sono di questo meccanismo ormai da 7-8 anni in maniera molto, molto, molto diretta e coinvolgente. Allora, io dico sempre: nel 2015 persino il Papa, con l'enciclica, ha detto che, eh, sulla base di, di, di valutazioni scientifiche, esatto. per esempio, solo un panel di grandi esperti a livello mondiale, cioè se anche il Papa dice che questo è quello che sta avvenendo, cioè purtroppo stiamo mettendo a repentaglio la, la, la stessa futura del pianeta, pianeta. Esatto. Beh, forse allora invece che tutte le volte perdere un'ora per dire che ci sono dei problemi e cerchiamo di dedicare la nostra energia a affrontare i problemi troppo spesso ancora sì. siamo legati a dire forse c'è è chiaro che c'è qualcosa che sta succedendo è chiaro che anche la parte sociale sta soffrendo di quello che sta avvenendo allora non possiamo sprecare energie per dire che ci sono delle questioni le questioni ci sono Usiamo le nostre energie per trovare delle soluzioni, è molto più difficile. Molto più difficile ma molto molto più utile perché quello è il modo giusto di indirizzare le nostre energie. Mi piace molto questo modo di pensare ed è un po' alla fine l'introduzione alla canzone che il professore ci ha richiesto e che è bellissima devo dire perché è una cura che dovremmo avere nei confronti del nostro pianeta ma anche della nostra vita di tutti i giorni, degli altri in generale. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare di queste interessanti tematiche con il professore Angelo Riccaboni. Thank you di Franco Battiato una delle canzoni più belle che siano mai state scritte allora ancora in diretta 951 buon venerdì amici siamo con il professor Angelo Ricaboni che in questo caso è in qualità di presidente della rete SDSN e coordinatore eh, della Siena, Siena Summer School parliamo di tematiche assolutamente importanti e mi permetto di aggiungere urgenti perché non c'è più tempo da perdere e mi è piaciuta molto professore la cosa che ha detto noi sprechiamo un sacco di energie nel dare le cose Nell'accusare, nel rimuginare, invece dovremmo agire semplicemente tutti i giorni. Sì, sì, ma infatti, infatti il claim della Scuola Society. Oh, intanto è... vogliamo, per, per chi non ha proprio, non mastica l'inglese tutti i giorni, sono praticamente soluzioni per una società migliore. Esatto. Ok? E, e quali sono, ecco, proprio gli obiettivi della Siena Summer School? Appunto, come diceva prima, eh, la formazione ed educazione ha un ruolo centrale, eh, lo vediamo tutti, la cosa che si ripete facilmente è quella dei, dei bambini, che quando abbiamo, gli abbiamo insegnato a fare la raccolta differenziata e quando noi eh, non stiamo attenti loro ci riprendono. Ci del non stai sbagliato. Questo è l'esempio esempio diciamo, più diretto e efficace quanto è forte la formazione, eh sì. perché se tu... Eh, ti abitui a vedere le cose in un certo modo poi quando non vanno bene addirittura ti dà fastidio no, questa è la cosa più importante quindi è un processo lungo con la formazione però tutti dobbiamo essere impegnati in questo quindi su molte iniziative anche a Siena per esempio a tutti i livelli sulla formazione noi abbiamo pensato con ASVIS che ora dirò cos'è ASVIS di fare una summer school su questi temi ASVIS è diciamo mentre è SDSN Network eh, di cui ho l'onore di presiedere la, la, la rete per il Mediterraneo è più legato ai temi della ricerca e dell'innovazione, cioè trova soluzioni dal mondo della ricerca e dell'innovazione da trasferire poi nelle comunità. Okay. ASVIS è un'alleanza nazionale, quindi ha una un focus nazionale per promuovere, divulgare lo sviluppo sostenibile in Italia. Quindi, quindi più buone pratiche che possano poi... più legato ai temi della società, okay. cioè il legame con la società. Noi okay. siamo più sul lato ricerca e innovazione, okay. come è giusto che sia, perché anche permettetemi di dire che... Il, il network è ospitato da dall'Università di Siena da Santa Chiara Lab dell'Università di Siena esatto. quindi ASVIS invece è una rete di reti ci sono la rete delle dell'Università Sostenibili molti sindacati associazioni industriali imprese onlus, cioè ci sono 200 reti che fanno parte di questa alleanza okay. ed e è, che è una cosa molto importante come. questa cosa ha appunto il coordinatore il professore Enrico Giovannini io collaboro con questa rete sui temi del food, del sistema agroalimentari e appunto proposi a Enrico qualche tempo fa di fare una summer school e di fare la senato amore. e beh insomma mi pare il minimo <ride> io ho sì, non... accettato e ora siamo meno qua meno male, questa è una cosa molto molto bella tra l'altro avevamo proprio in diretta parlato anche di quelle che sono le tematiche proprio del cibo eh, legato proprio alla sostenibilità mm, mi chiedo professore se ci sono state eh, richieste di partecipazioni quanto numerose insomma e, e soprattutto a chi si rivolge questa scuola ci sarei curiosa, potrei partecipare io? certo no allora, il tema è questo, che noi eh, volevamo fare una scuola non per chimici, per fisici, per economisti, ma fare una scuola che fosse aperta perché la sostenibilità per definizione è multidisciplinare. Quindi... Noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto un bando, un bando perché abbiamo uh, soltanto, abbiamo pensato di fare 30 posti. Okay. Un bando al quale hanno partecipato, malgrado i tempi molto stretti, perché per varie ragioni siamo arrivati un po' lunghi, malgrado i tempi molto stretti, abbiamo avuto 150 domande da tutta Italia. Wow. Quindi, tra l'altro, chi si presentava doveva proporre anche una, un project work, cioè un lavoro da un fare di lì, non soltanto esatto. così tanto per eh, partecipare, certo. quindi siamo stati anche molto colpiti da questa partecipazione e quindi per partecipare bisogna essere esperti già di questi argomenti, eh, giornalisti, ricercatori, dottori di ricerca con l'unico limite di essere giovani, cioè volevamo fare una cosa aperta quindi, alle generazioni più giovani. Esatto, quindi per un target comunque di giovani che poi sono i testimoni del futuro. Il futuro è i leader eh, del futuro. Esatto. Diciamo. Con chi si confronteranno questi partecipanti? Insomma, come si articola questo percorso formativo? Beh, innanzitutto noi appunto questa è una scuola nazionale, tant'è che eh, abbiamo 150 candidati di tutta Italia e anche i 30 sono di tutta Italia. Allora, è con un ottimo bilanciamento anche di genere, di provenienza geografica, quindi siamo molto contenti come composizione. Un gruppo omogeneo comunque insomma vario vario, molto eterogeneo ma questo è importante perché la sostenibilità richiede diverse esatto. cioè, per definizione la sostenibilità esatto. vuole prospettive diverse fra di loro nell'ambito di questo programma questi signori avranno una settimana la prima settimana molto diciamo per creare una, una piattaforma comune di conoscenza quindi con delle competenze verranno, verranno illustrate delle, anche delle soluzioni che sono per tutti più o meno eh, condivisibili poi abbiamo individuato tre diciamo uh, gruppi di lavoro separati uno sulle politiche perché naturalmente ha ah, un ruolo fondamentale in questo cioè, uno sulla è... scienza e innovazione perché senza la parte diciamo certo, così proposta della... tecnologica, organizzativa e sociale non si va da nessuna parte e il terzo sul ruolo delle imprese perché le imprese per la prima volta ci siamo resi conti con l'agenda 2030 che le imprese devono e possono dare un contributo molto importante e come? e quindi abbiamo preferito fare una settimana di piattaforma comune e poi, e poi tre separare gruppi. comunque i gruppi di lavoro con la partecipazione come i docenti di esperti da tutta Italia e anche oltre quindi c'è una presenza anche molto intensa e potremo, potranno le persone interessate anche seguire sui social per Santa Chiara Lab quindi noi abbiamo a Santa Chiara Lab che è un centro di, di innovazione dell'Università di Siena abbiamo una batteria canonica facebook, twitter certo. e social media comunicazione, esatto e che ho già. grazie a quelli che è interessato può essere in qualche modo Bello. parte di questa iniziativa. Bellissimo perché appunto abbiamo detto che non tutti appunto hanno accesso quindi questo è un modo anche per condividere certo. no? quello che poi viene eh, la prima, questa è la prima edizione della Summer School sullo sviluppo su su sostenibile si svolge proprio a Siena quindi con diceva lei professore con il contributo la collaborazione attiva proprio del Santa Chiara Lab perché proprio Siena? Beh, è perché abbiamo per assistito molto la, a Sparta di Bacchino. fatto un lavoro straordinario, <ride> ma ci saranno state delle sì, azioni. No, no, no. cioè, sì. Noi vogliamo che questa scuola rimanga Siena perché sì. pensiamo che Siena sia un'icona mondiale per lo sviluppo sostenibile. Noi non ci rendiamo conto a volte di, di questo aspetto. cioè Siena ha una reputazione mondiale su questi temi. Grazie a tante volte, cose, mi se la interrompo noi dentro non ci accorgiamo sì, no, cioè no, non abbiamo la percezione di quello spesso, che appare fuori esatto specialmente su questo tema cioè eh sì. per il vivere bene, il vivere di qualità la parte sociale le comprate, Certo. questo è un punto che è riconosciuto secondo il patrimonio culturale che è anche un patrimonio sociale eh e sì. questa è una cosa che tutti vedono naturalmente che oltretutto è un patrimonio culturale a differenza di altre città vivo perché vi sono altri bellissimi posti ma non sempre c'è questa vivacità esatto, che c'è a Siena esatto. poi c'è l'aspetto ambientale che vuol dire basta prendere un qualsiasi mezzo e fare tre chilometri fuori dalle mura e si trovano delle cose stupende quindi la parte ambientale, sociale con un anche un quadro economico diciamo molto buono e rispetto, beh, certo, rispetto ad altre realtà assolutamente ottimo rende Siena veramente un'icona della sostenibilità E quindi per questa ragione eh, abbiamo facilmente insistito per riuscire a avere questa cosa che vogliamo mantenere, tant'è che durante queste settimane per far eh, valorizzare questa, questo ruolo e questa icona abbiamo previsto delle iniziative per far vedere che non siamo in un posto qualsiasi certo. e quindi faremo il eh, so, trekking urbano, faremo una visita a un'azienda agricola della zona di, intorno a Siena, faremo una se sì, la esatto, cioè, una serie di iniziative per far vedere che ci sono delle ragioni per le esatto, quali esatto. la visita al buon governo naturalmente che, Beh, non è, possiamo è, prescindere da quella Il manifesto sì. globale della sì. Sì. sostenibilità e che tra l'altro era parte anche dello sport no? si ricorda sì. avevamo commentato insieme eh, quindi lo ricordiamo eh, dal 10 al 21 di settembre una, alta, una, scu una scuola di alta formazione sui temi della sostenibilità quindi mi pare di aver capito che la previsione o quantomeno il progetto il futuro è quello di mantenerla a Siena, questo sì. di, direi arricchisce ancora di più insomma il nostro panorama che già insomma, come giustamente diceva è bello ricco, eh, delle volte non ci accorgiamo davvero sì. della ricchezza che abbiamo intorno. Eh, dunque vogliamo ripetere brevemente professore come fare a seguire anche eh, per chi magari per motivi di lavoro o di studio non potrà partecipare direttamente con i vari eh, social, quindi Facebook, Twitter se ci vuole dare qualche coordinata Sì, dunque, il Santa Chiara Lab è diciamo, la sede di questa iniziativa quindi basta andare sul sito del Santa Chiara Lab e, e ci lì ci sono, sono tutti gli indirizzi okay. Facebook, Instagram, Twitter noi tra l'altro produrremo delle pillole video in ah. questo periodo quindi faremo delle interviste sia agli esperti sia ai partecipanti alle scuole, alla scuola per anche socializzare i messaggi più importanti che questi esperti verranno a trasmetterci e anche per socializzare le esperienze di questi signori. Tra l'altro, questi signori vengono ma devono anche lavorare. Quindi, tra l'altro, abbiamo la fortuna di avere gli sponsor importanti che sono Leonardo e Fondazione Enel, però non per tutti erano coperti i costi. Abbiamo visto che quelli che non erano coperti sono stati velocissimi nella partecipare alle spese, tanta vuol dire che c'è una grande sì, sì, interesse, poi grande 150 interesse. candidati pur Bello. avendo poco tempo a disposizione per promuoverlo, eh sì. è stato un grande risultato. Eh sì, grandissimo e testimonia ancora una volta appunto l'amore che giustamente c'è nei confronti. Tra l'altro una eh cosa che so. vorrei aggiungere è che il venerdì pomeriggio, cioè l'ultimo giorno del il 21, cioè, il 21 se non sbaglio, no. ci sarà anche un'iniziativa aperta a tutti e questo credo che sia molto bello perché ci sarà ah, siamo sì, invitati anche noi tutti certo okay. Andrea Budu Toniolo che è un runner eh, che ha fatto le cose molto belle e quindi è uno molto noto nel circuito della sostenibilità e questo per noi è molto importante perché ha anche una collaborazione con quello che viene chiamato lo uh, Slow Travel Fest di Monterigione quindi noi eh, okay. ci piace molto ho detto prima il tema delle partnership le, le, le, le collaborazioni sono importanti per fare le cose che facciamo quindi in questo caso per esempio con lo Slow Travel Fest di Monteriggioni abbiamo una collaborazione molto forte e quindi venerdì pomeriggio il 21 ci sarà la possibilità, chi lo vuole, di venire a assistere a questa iniziativa con Toniolo che magari racconterà anche la sua esperienza e poi sì. il meglio di un runner conosce apprezza il nostro pianeta e il territorio in generale. C'era sì, da Capo Nord di corsa, quindi Ne ha... ha visti di corsa, sì. ecco. Allora, io ringrazio il professor Angelo Ricaboni per averci parlato di questa interessantissima iniziativa eh, che poi comunque eh, noi ricorderemo magari via via, si svolgerà dal 10 al 21 di settembre. Sarebbe bello, ma la lancio così nell'etere e poi anche eh, poter fare un bilancio di come è andata. questa questa esperienza magari a ottobre, no? ci possiamo risentire perché no, se avesse un po' di tempo da dedicarci. Io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie per l'attenzione, buon lavoro, grazie. Buona giornata e noi ascoltiamo insieme le news dall'Italia e dal mondo.